Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a perfezionare una delibera che l'Assemblea capitolina, la 30 del 2017, ha approvato il 1 giugno 2017. E... Era importante dopo il confronto che c'è stato subito dopo l'approvazione della delibera con l'associazione di categoria con i cittadini dare eh, una risposta ad alcuni quesiti che erano stati posti uno di questi era stato eh, poi tramutato in una mozione ex articolo 58 votata eh, anche dalle opposizioni in merito alla decadenza delle rotazioni eh, in quel caso abbiamo ribadito che non, si, non era intenzione dell'assemblea far decadere le autorizzazioni delle rotazioni, ma era semplicemente un richiamo alla normativa allora vigente, cioè che ci fosse la scadenza al 31-12-2018. Poi, come sappiamo, la legge di stabilità ha prorogato questa scadenza al 2020. E quindi, eh, con l'occasione di eh, rivedere eh, attraverso l'interlocuzione con le associazioni questa delibera l'abbiamo perfezionata, abbiamo migliorato alcuni refusi, abbiamo eh, tolto alcune edizioni erronee e diciamo, siamo andati a eh, modificare alcuni piccoli punti che eh, ritenevamo dell'elenco delle richieste delle associazioni che non collidessero con la linea politica che la maggioranza ha voluto dare con questo regolamento. Quindi abbiamo brevemente permesso l'uso degli stand, una volta appreso dalla Polizia locale che ciò non costituisce un pericolo di sicurezza per i cittadini e per gli operatori, abbiamo imposto un'altezza di 1,50 m quando l'altezza massima del banco è 1,60 m. Abbiamo accordato un tempo di smontaggio e pulizia eh, dei luoghi di un'ora e mezzo eh, che eh, nel caso di, eh, diciamo di rimozione della del posteggio eh, è necessario per fare sia la pulizia che lo smontaggio. Abbiamo chiarito meglio le competenze, ad esempio nel rilascio del tesserino identificativo, poiché la delibera 30 già va a decentrare eh, molte delle competenze verso i municipi, abbiamo eh, chiarito chi dovesse rilasciare il tesserino identificativo. Mi dispiace dire ecco, che alcune delle intenzioni della delibera 30 non sono state poi attuate. Io ecco, eh, ho piena fiducia che... Eh, con gli uffici si riesca, dopo l'approvazione di queste modifiche, ad operare velocemente per dare attuazione al rilancio dei mercati attraverso la somministrazione del consumo sul posto, i bandi nei mercati per i posteggi rimasti liberi. Sono delle misure che eh, in questo momento stanno andando a detrimento delle attività produttive, quindi noi chiediamo la collaborazione di tutti poiché si possa dare lavoro e servizio ai cittadini. Detto questo, eh, altre richieste che erano pervenute da parte delle associazioni... Eh, non ci sembravano accoglibili abbiamo mantenuto quindi il limite dei posteggi per titolare per famiglia anagrafica perché era una linea politica chiara e molto forte che ha voluto dare questa maggioranza eh, quindi lotta ai monopoli eh, abbiamo detto che le rotazioni non termineranno ma nessun posteggio terminerà il 31-12-2018 la normativa attuale prevede la scadenza al 2020 eh, nel frattempo, noi vorremmo avviare i bandi per i posteggi rimasti liberi e eh, abbiamo eh, recepito eh, della legge di stabilità l'articolo cioè 1181 che eh, dà eh, una chiara indicazione per coloro che esercitano l'attività eh, come eh, uni direttamente, quindi i titolari di licenza che esercitano direttamente e che eh, per coloro che costituiscono. Eh, la prevalente o esclusiva fonte di reddito familiare, quindi chi ha solamente quel posteggio e potrà dimostrare che eh, eh, le entrate di questo posteggio ehm, portano eh, come unica fonte di sostestamento la propria famiglia, eh, avrà un punteggio eh, i cui, che verrà deciso poi nei bandi attuativi. Ci sarà eh, riconoscimento degli spuntisti storici, se vogliamo, anche nei criteri dei bandi, nel senso che coloro che oggi esercitano regolarmente o hanno esercitato negli ultimi biennio in luogo dei titolari nei bandi avranno riconosciuta questa possibilità insomma, di, di, eh, di assegnazione di punteggio. E, Altre cose, abbiamo implementato alcuni municipi che non avevano inserito il divieto delle vie per gli itineranti, abbiamo specificato meglio il, le ferie che seguono la normativa vigente, quindi alcune ditte individuali ci hanno fatto presente che sì, se mettete i contratti di lavoro io che sono ditta individuale non posso fruire delle ferie, noi abbiamo fatto riferimento alla normativa di settore e si dà la possibilità di avere sia agli enti pubblici che alle imprese private eh, di ottenere un posteggio sempre tramite bando e quindi eh, questo sempre per eh, portare sempre nuovi servizi e sempre nell'ottica di una rivisitazione in chiave sociale dei mercati. Alcuni progetti partiranno a breve, prevedono proprio la creazione della piazza nei mer dei mercati dove la gente potrà eh, vivere il mercato oltre che vederlo come un luogo di eh, acquisto di beni e servizi. E abbiamo chiesto eh, che i municipi si dotassero di piani municipali del commercio su Repubblica e più in generale lavoreremo anche a un piano regolatore sul commercio su Repubblica. Quindi, noi vogliamo eh, dare gli indirizzi corretti affinché il commercio eh, venga riportato nell'ambito di un progetto generale che coinvolga tutte le categorie. Il commercio su Repubblica non può essere vista come un settore avulso dalle altre realtà, deve in qualche modo essere coniugato con tutte le altre tipologie di commercio presenti sulla città. E io mi auguro che queste proposte di modifica siano condivisi anche le due opposizioni e sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. Grazie. Grazie.